a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima canotta che io ho deciso di chiamare canotta india per quanto riguarda il filato ho utilizzato due filati che sono il lucidalabbra della mistrico filati e il caspa della bbb allora vi dico subito che purtroppo sul sito incendendo con i filati il lucidalabbra è finito perché uh, settimane fa abbiamo fatto dei pacchi offerta contenenti il lucidalabbra e il viva che sono andati a ruba e abbiamo terminato tutto il lucidalabbra in tutte le sue colorazioni, quindi in sostituzione, io vi consiglio di utilizzare o lo Jacqueline della Mondial che vi lascerò sempre il link, o di utilizzare, se volete sempre qualcosa di, um, di sfumato, anche il caspa della Mistrico Filati. Vedete, ho oh, oh, questo filato ho no, questo gomitolo molto molto bello a cui potete abbinare il caspa di uno di questi colori come vedete io del lucida labbra ho utilizzato quello che ha all'interno il giallo e quindi il caspa sono andato a utilizzare il giallo che è il numero 288 ma potete anche utilizzare il decape color e quindi usare poi del caspa o l'azzurro o il blu o anche il viola il fucsia quindi vi potete sbizzarire a um, abbinare i colori che più vi piacciono io vi consiglio quindi o il decape in sostituzione del da labbra o lo shocking che anche lì abbiamo ancora dei colori a di disposizione, sempre sfumati oppure potete farlo direttamente tutto con il caspa e lavorarlo eh, però tipo o tutto di un colore oppure alternando fate delle, delle motivi con un colore e questi due motivi che io ho utilizzato il lucida labbra potete usare l'arancione in modo tale quindi da avere comunque questa alternanza di colore e rendere la vostra maglietta ancora più sfiziosa e qui poi invece di fare con me che ho usato il lucida labbra per fare queste eh, frangette frange se vogliamo farle chiamarle così eh, potete alternare appunto il giallo e l'arancione o qualsiasi colore voi decidete di utilizzare del caspa per quanto riguarda comunque la quantità da utilizzare, questa è una taglia S e io ho utilizzato un totale di 300 grammi, suddivisi in 200 grammi del Casiba e 100 grammi dell'uscita labbra. Quindi in questo caso voi dovreste andare a prendere 100 grammi del Jacqueline o 100 grammi del DKP e in questo caso 100 grammi del DKP sarebbe un gomitolo solo anche se io vi consiglio forse due eh, per fare anche eh, questo se siete una taglia s se siete una taglia m sicuramente dovete andare a prendere due gomitoli del casba o eh, tre gomitoli del jacqueline quindi 150 grammi del, ehm, per fare la, la parte sfumata mentre del casba, come vi dicevo 200 grammi taglia S, taglia l, m 250 taglia l 300 grammi del caspa se la volete fare tutta caspa allora taglia s 300 grammi del caspa vanno benissimo taglia m fate 400 grammi del caspa taglia um, l fate 500 grammi del caspa è comunque una lavorazione molto forata quindi non c'è bisogno di tantissimo filato e io ho lavorato sempre con l'uncinetto del 3 e mezzo la lavorazione è semplicissima si parte dal basso e io ho fatto questo punto molto forato quindi molto estivo perché voglio poter sfruttare questa canotta soprattutto nel, in estate adesso in, apri, in pieno aprile con sopra una bella giacchettina una, un coprispalle e um, ho alternato in questa maniera ho fatto quattro motivi ho iniziato in realtà con luci da labbra ho fatto due motivi e poi invece quattro motivi col caspa in modo tale da alternare ulteriormente le fasce e rendere queste strisce colorate più evidenti. Una volta fatto ciò, sono andata a creare, quindi arrivata all'altezza delle scarpe, sono andata a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti ho lavorato un motivo andando da destra verso sinistra e i successivi tre motivi li ho lavorati separatamente sul davanti perché alle spalline, mentre dietro ho lavorato un unico pezzo. Fatto Ciò sono andata soltanto a fare, appunto, come vi ho detto, queste frange qui sul davanti per dare un po' più di movimento alla canotta. Diciamo che chi ha seno verrà anche più bellino. Io, che non ho molto seno, non si, non, non ha questa briosità. Non si muovono tantissimo. Ma chi ha più seno, sicuramente l'effetto sarà ancora molto più uh, bello e divertente. È una maglia molto solare e io mi sono divertita a farla proprio per questo. Volevo qualcosa che spicciava che dessi al, al, <ride> allegria scusatemi e, e quindi ho utilizzato questi due colori molto molto accesi però voi potete utilizzare anche dei colori un po' più spenti come utilizzando il blu uh, oppure dei colori altrettanto accesi come il fucsia alternato al lilla, quindi Veramente vi potete divertire a abita vita a una canotta semplice ma comunque allegra e eh, eh, adatta quindi per queste primavera e estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. E se la realizzate, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e Speruzzare, Oppure potete taggarmi su Instagram. Oggi proprio mi <ride> fa Vabbè, oppure potete taggarmi su Instagram.